Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Buongiorno per chi ci segue dall'America Latina. Io mi chiamo Federico Nastasi, sono giornalista e eh, economista. Eh, il seminario di, di oggi pomeriggio è sul processo costituente cileno, è un evento promosso dal CESPI, Centro Studi Politica Internazionale, e dalla CRS, Centro Riforma dello Stato. L'argomento appunto è la, eh, il processo costituente che sta vivendo il, il paese dalla fine dell'ottobre 2019, quando grandi manifestazioni popolari hanno eh, chiesto un cambio, della, una riscrittura del, del patto sociale che, che regge il paese e hanno individuato in particolare come causa e simbolo del malessere della popolazione cilena la eh, costituzione adottata, imposta durante la dittatura militare dal 1980 e che è tuttora in vigore, benché abbia subito delle modifiche. Il processo costituente è tuttora in corso, è ufficialmente in atto, in particolare dopo il referendum del 25 ottobre 2020, quando una maggioranza amplissima, quasi l'80% dei cileni, ha votato sì per scrivere una nuova, una nuova Costituzione. Adesso nel paese è in corso la campagna elettorale per eleggere i membri eh, i padri e le madri costituenti, perché l'assemblea costituente cilena, questo è uno degli unicum di questo processo, è un'assemblea composta con perfetta parità di genere, eh, e continua a vivere un po' il dibattito in tutto il, il paese eh, sulla forma che dovrà assumere la nuova Costituzione. Si sta ridefinendo l'essenza del paese, o per dirla con il titolo del libro che dà il bio, al, al seminario, si sta rifondando un paese. Il seminario di oggi appunto parte dal libro di Clelia Bartoli, A chi si fonda un paese. Ehm, Clelia Bartoli è una filosofa dell'università, filosofa del diritto dell'università di Palermo, e ha svolto due periodi di ricerca in Cile tra la fine del 2019 e l'inizio del, eh, del 2020. Il testo di Bartoli è un po' l'innesco della nostra discussione, del nostro webinar, dove avremo voci sia dall'Italia che dal, dal Cile, sarà moderato da da me e dalla giornalista eh, Gabriella Sabba, che si collegherà tra, tra poco. E insieme a noi abbiamo il, eh, ospiti molto graditi. innanzitutto i nostri relatori e relatrici dal Cile, José Antonio Vieragaio, che è un avvocato accademico, primo presidente della Camera dei Deputati del Cile con il ritorno della democrazia e segretario generale della Presidenza della Repubblica. Claudia Barattini, che è una manager del settore dei beni culturali ed è stata ministra della cultura del governo Bachelet II, Piero Fassino, che è presidente della Commissione Esteri, ma soprattutto è uno dei padroni di casa in quanto presidente del CESPI, Maria Rosaria Stabili, grande esperta di Cile, docente di storia dell'America Latina dell'Università Roma III, Donato Di Santo, che è stato sottosegretario di Stato agli Esteri e storico eh, responsabile delle relazioni con l'America Latina del PC, PDS e poi DS. E eh, Dario Donato, anche lui del CESPI, responsabile in America Latina. Questi sono i nostri, eh, i nostri ospiti con i quali cominceremo questa, eh, questa discussione. Io aprirei con una domanda a, a José Antonio Vieragaio, partendo dal, dal libro di Clelia Bartoli, la quale dice a proposito della, uh, del processo costituente, o meglio della, della rivolta cilena, che ha uh, suscitato stupore nella, nella popolazione, una delle um, espressioni... che Leggeva nei giorni di ottobre 2019 nella stampa cilena: era eh, non se le iegar, nessuno si era reso conto di ciò che stava per accadere, eh, nessuno se lo, se lo aspettava. Bartoli dice che le rivoluzioni in qualche modo ci sorprendono sempre, eh, ci sorprendono quando scoppiano, e poi dice forse ci deludono quando, eh, quando si concludono. Io mi vorrei fissare con Di Ragaio sul, uh, sul primo punto, ovvero su questo uh, effetto di stupore che ha. Mh, attraversato la società cilena con lo scoppio della, della protesta, in particolare eh, l'establishment eh, cileno, ma, eh, ma non solo. Ecco, vorrei che eh, partire un po' da, da questo, dal clima che si viveva a Santiago in, eh, in quei giorni, se davvero c'è stata questa sorpresa. Bene, buonasera, grazie per l'invito e per l'interesse per quello che succede nel Cile. E... Penso che veramente la, gli avvenimenti di protesta massiva che sono avvenuti dall'ottobre eh, 2019 hanno sorpreso, non nel, non nel senso che non si dibatteva da tempo sul malessere che poteva esistere nella società cilena, però sì sulla forma, l'ampiezza e la profondità delle, delle manifestazioni. Su questo punto si sono scritti, non so, 15, 20 libri, da tutti i punti di vista immaginabili, per tentare di capire le cause, le conseguenze di questo movimento. Ehm, io ricordo che questo eh, di ottobre io ero all'Università Cattolica a fianco della presidenta della CUT, che sarebbe Barbara Figueroa, che. Presidente della unione sindacale e accanto del presidente dell'industria dell'edilizia. Della, dell e nessuno dei tre, e sto parlando il 18 alla 18 della sera, pensavamo che poteva succedere quello che dopo è accaduto. È vero che Barbara Figueroa era più sensibile, forse, a capire il malessere della gente. Ora, è difficile capire bene il senso finale questo movimento perché dopo il movimento si è andato spento nella misura in cui è avvenuta la pandemia e, nonostante il malessere continua però come si esprime perché questo movimento non ha un programma non ha dei leader non ha un portavoce è un movimento diciamo di protesta più spontanea possiamo dire e quando i dirigenti politici di qualsiasi orientamento tentano di andare in piazza, la gente li rifiuta. E nessun partito può dire che esprime il senso del movimento. Ora, come questo dopo si rifletterà nella Costituente, è tutto da, da immaginare, non si sa, non si sa ancora. E, e meno si sa come si rifletterà nell'elezione parlamentare presidenziale del prossimo anno siamo nel mezzo del, del fiume non no, no lo abbiamo attraversato ancora diciamo siamo nel processo bene grazie Vieragaglio eh, per questo primo inquadramento um, uno della, degli elementi di, di più forti di protesta tra, tra i manifestanti era questo senso di, di frustrazione, eh, associato in particolare a, a un'idea di, di, di un sistema che non permetteva alle persone di poter raggiungere le, eh, le proprie aspettative, di poter realizzare le, eh, i propri progetti di vita. Eh, il sistema cileno è fondato, una delle caratteristiche del sistema cileno è che le, le famiglie sono uh, estremamente indebitate. Il 75% del reddito è utilizzato per coprire, eh, per coprire i debiti. Una um, delle, delle caratteristiche, appunto, di questo, di questo modello, di questo modello di ultraindebitamento, è stato descritto questo sistema con, da un sociologo cileno, Thomas Moulian, con l'idea del ciudadano credit card. Eh, per, per rappresentare un po' questa. In questa dinamica per cui ci si indebitava per poter accedere a servizi di, di ogni tipo, all'istruzione, alla salute, ehm, a, acquistare beni di, eh, di prima necessità. Eh, tra le cause e le ragioni della protesta è stato indicato dai, dai sociologi proprio questo senso di, eh, di frustrazione, questa differenza tra le aspettative e poi la, eh, la realtà. Vorrei chiedere a Claudia Barattini. Di, di raccontarci un po' meglio, di, di spiegarci un po' meglio di che cosa, di che cosa si tratta, che cosa c'è nella, um, nella testa dei cileni e delle cilene che sono andate in piazza da ottobre 2019. Eh, grazie, eh, salve a tutti, ringrazio molto l'invito al Cespi e alle amici, eh, all'autrice del libro eh, e agli amici di sempre che seguono il Cile. Con tanta attenzione, e a José Antonio, che sta qua a Santiago, immagino, come me. E, sì, è, è vero come dice José Antonio, che siamo in mezzo a diciamo che è molto incerto, ancora eh, eh, la deriva di do, dove, dove ci porterà questo percorso costituente e come eh, la, le mobilitazioni sociali che sono effettivamente. Eh, calmate per la pandemia eh, però che mh, comunque diciamo, il risultato di, di, di quelle mobilitazioni si sono viste nel, nel, nel, nel grandissima partecipazione che c'è stata nonostante la pandemia eh, nel, nel, nel plebiscito del 25 ottobre eh, che ha aperto appunto il percorso costituente. Eh, io ho la sensazione che nonostante la pandemia il paese si mantiene eh, in uno stato di, di mobilitazione eh, per, però diversa diciamo, no? Di, eh, Questa è una prima cosa eh, eh, rispetto al malessere, vabbè, io credo che nonostante non sappiamo bene come andrà a finire e ci sono molte letture, come ha detto José Antonio, eh, io non ho dubbi che, che, la, che la mobilitazione, senza essere una sociologa, un'esperta, è solo una testimonianza, diciamo, eh, da Cilena con una biografia marcata dalla politica, eh, che eh, il fondo di, di, di, questa, eh, di questa mobilitazione, di questo movimento incredibile, è, un, è un, un grido di protesta fortissimo contro un, un sistema, un modello di sviluppo eh, che noi, che ha avuto ovviamente delle cose positive, questo non c'è dubbio, però un modello di società e un modello di sviluppo economico che abbiamo diciamo ereditato dalla dittatura eh, che ovviamente la democrazia dal 90 in poi ha corretto eh, avendo anche dei successi eh, importantissimi come l'abbassamento della povertà o piuttosto eh, l'aumento del per capite in dieci anni da 5 a 20 mila dollari, insomma eh, ha avuto tanti eh, successi eh, però um, eh, diciamo che eh, ha, ha creato un modello di società e di convivenza che è esploso esplosa la privatizzazione eh, di tu, tutto il sistema sociale un paese che non ha costruito un sistema di garanzie sociali universali che la crescita economica che ha avuto non si è trasferita ai settori eh, em, più poveri eh, e penso che l'elemento sostanziale di questa ribellione è una ribellione alla disuguaglianza economica, sociale e culturale, eh, per cui educativa, il sistema, insomma, il sistema di istruzione, e anche una, una ribellione, ovviamente alla concentrazione, ma eh, a, a una distribuzione, eh, a una concentrazione del potere, non solo economico, politico, culturale, in un 1% del paese che detiene, diciamo... Eh, le, le, le risorse. In questo senso credo che, che non possano esserci due letture su questo. Eh, questo non significa che sia un movimento che chiede il socialismo, la rivoluzione, ok, però chiaramente un movimento eh, sociale che esplode anche eh, contro le del paese eh, in, modo, in modo molto forte in una crisi politica. Poi. È tremenda dove i partiti politici vivono i problemi che vivono in tutto il mondo le democrazie di, di, di debolezza però in questo caso direi che, è, che, che diciamo che, che mh, è, è, la crisi forse è ancora più forte ancora più forte nel, nell'area del centro sinistra così tanto per iniziare grazie Proviamo a fare un primo parallelo tra, uh, tra Italia e Cile. Eh, chiederei a, mi rivolgerei innanzitutto a Piero Fassino e poi anche ai nostri uh, relatori e fedatrici uh, dal Cile. Bartoli nel suo libro scrive che nelle sue numerose visite a Plaza della Dignità, del, diciamo l'epicentro un po' della protesta, della protesta cilena, una delle cose che l'ha colpita è stata uh, il, i mille colori delle bandiere presenti in piazza, ma l'assenza tra queste bandiere di, dei vessilli, dei sindacati e dei partiti eh, in Cile la democrazia cilena è caratterizzata diciamo, il, gran, il grande malato della democrazia cilena eh, è il, il partito, il sistema partitico, eh, c'è questo famoso sondaggio del PNUD eh, che insomma, m, eh, misura la fiducia nei partiti dalla democrazia a oggi è un dato in costante declino che ha raggiunto credo il 5% 5 cileni su 100 dichiarano di avere fiducia nel sistema nel sistema partitico. E, e ciò nonostante, nonostante questo, eh, il Paese ha vissuto un, un momento di, eh, eh, di, grande, eh, di grande mobilitazione, di grande partecipazione popolare e democratica che ha portato appunto al al processo costituente in atto. E quindi a Piero Fassino che mi dicono eh, si è eh, un momento scollegato, vorrei chiedere eh, questo. Chiederemo questo appena si collegherà nuovamente, e a questo punto passerei, che farei una seconda domanda che è collegata con quello che diceva Flavia Barattini alla professoressa Maria Rosaria Stabili. Ehm, uno degli elementi del malessere cileno, una delle parole che risuonava di più, era questa, mh, questa critica, diciamo, questa grande frattura che divide la società cilena tra l'alto e il basso della. Della società cilena, questa protesta contro le élite, elite, diciamo, è un concetto onnicomprensivo in Cile, ma qui ci riferiamo soprattutto alle élite eh, politiche. Eh, L'idea insomma, era grosso modo che la, il sistema costituzionale avesse privato la maggioranza della popolazione di, di, per poter esercitare i propri, eh, i propri diritti politici. Il Cile, d'altro canto, è una, una, un paese estremamente polarizzato in termini non solo di distribuzione della ricchezza, ma anche di distribuzione. Esatto. Maria Saria Stabili ha studiato per lungo tempo uh, le elite cilene, le conosce eh, molto bene, uno della, dei suoi argomenti di studio. E quindi le chiederei appunto questo, di inquadrare un po' la, la natura della protesta all'interno de, di questa frattura della società cilena. Eh, ehm, ehm, C'è da dire una cosa che ha a che vedere anche con i concetti che noi usiamo. Credo che eh, le proteste eh, a partire dall'ottobre dall del 2019, al di là di denunciare le disuguaglianze sociali, economiche, eccetera, eccetera, abbiano focalizzato e messo a nudo quello che è stato, secondo me, eh, il processo di transizione cilena, che noi chiamiamo transizione democratica, che io personalmente sono stata molto attenta a usare questo concetto. Democrazia è un concetto molto bello a cui teniamo tutti. In realtà, dal 90 in avanti, in questi 30 anni, quello che è stato messo in piedi, eh, certo, ereditando ovviamente eh, con tutte le eredità della dittatura, un sistema che Claudia definiva politico, economico, sociale, un'idea di società liberale o neoliberale, in cui, come dire, fondata su principi come le libertà individuali, che sono che hanno giocato un ruolo importante non soltanto come dire, nelle, nelle, nelle politiche economiche, no? ma eh, come dire, le libertà individuali contro o prescindendo da quelli che sono i valori fondanti della democrazia, che sono l'uguaglianza, la partecipazione, la solidarietà. E io credo, e peraltro anche Clelia nel suo libro mette in evidenza questa, questa dimensione e si è focalizzata la natura, come dire, del sistema politico che è, è, che è venuto fuori durante il processo di transizione da una dittatura militare a un sistema di rappresentanza, no? a un sistema rappresentativo fondato, come dire, sui valori eh, liberali. E, e, e quindi da questo punto di vista e sin dall'inizio risultato chiaro che nonostante, i riferimenti che Claudia faceva a tutta una serie di misure di carattere sociale che hanno ammortizzato, hanno diminuito la povertà ma hanno aumentato la disuguaglianza in una maniera impressionante perché come dire il Cile è risultato essere tra i paesi più che, che, che registrava una disuguaglianza tra i paesi dell'America Latina se non del mondo in cui la disuguaglianza sociale, politica, economica e culturale era molto alta e, e, e questo è un elemento da tenere presente. Ora, che cosa e a che cosa eh, si, oppo si sono opposti e si oppongono i, prota i protagonisti della mobilitazione sociale? A una elite, quella che noi in Italia chiamiamo la casta. Io uso. Io non, non amo usare questo concetto al singolare. Le elite hanno molte articolazioni interne, però nel vissuto della, eh, degli attori no? e della protesta e della e massa che ha eh, partecipato, e la élite al singolare è tutta la classe politica. Non è soltanto l'1% della popolazione che ha concentrato nelle sue mani potere economico e potere, e potere politico, ma in qualche modo, e peraltro rispondendo a una caratteristica storica no, della élite cilena, perché... Ehm, dalla fine dell'Ottocento in avanti quello che a me ha sempre chiamato eh, l'attenzione è questo gruppo eh, molto molto ridotto che mantiene il, il potere che si riproduce nel potere con processi come dire di cooptazione progressiva e di cooptazione che gioca ai vari livelli ora ehm, e quindi è quello che è avvenuto in Cile. Certamente il potere economico e il potere politico è in poche mani, ma hanno partecipato e quindi dal punto di vista del vissuto dei manifestanti, lì era un concetto che comprendeva anche, come dire, i rappresentanti, i protagonisti politici, i rappresentanti anche dei partiti di centrosinistra. E per questo, eh, come dire, José Antonio faceva riferimento al fatto che eh, il movimento non riconosce nessuna leadership, nessuna interlocuzione neppure al ai rappresentanti dei partiti politici di centrosinistra. Perché? Perché li accomuna tutti in questo concetto di una elite che è stata escludente dei cittadini. E, e, e quindi è una elite, ed è molto importante secondo me, capire questo elemento di continuità lunga nella storia cilena, di una elite che si riproduce. Per cooptazione. Come dire, detiene il potere ma si aggiusta. Ed è una elite, quella cilena, che nella storia ha dimostrato una grande intelligenza, perché noi abbiamo sempre celebrato il Cile come il paese più stabile di tutta l'America Latina. Un paese che, tranne una brevissima parentesi, tra il 25 e il 30 non ha mai fatto ricorso alla violenza militare, alle forze armate, ha mantenuto il potere, come dire, aggiustandosi in qualche modo e riproducendosi e soprattutto cooptando nuove forze, nuovi protagonisti che in misura diversa però hanno partecipato e hanno approfittato dei privilegi degli spazi che, è, come dire, il sistema neoliberale ha messo a disposizione. Non so se ho risposto, però, è, diciamo, questo concetto della cooptazione per me è una chiave di lettura per individuare il fondamento poi della critica e del vissuto. Dei, eh, dei manifestanti, dei partecipanti a questo movimento nei confronti, come dire, dell'intera classe politica. Non abbiamo tempo per entrare nei dettagli e fare delle analisi, però, eh, come dire, eh, io credo che sia, non, non aiuti molto, come dire, concentrarsi sull'1%, sugli imprenditori oppure su eh, alcuni rappresentanti dei partiti della destra, come l'Udi, che eh, ovviamente difendono, no? sistema esistente che non volevano in qualche modo una nuova costituzione che si sono opposti a questo ma che adesso di fronte al processo costituente si stanno in qualche modo riorganizzando mettendo a punto una strategia che forse punta in qualche modo a controllare ad essere maggiormente presenti ad evitare ad evitare per quello che possono come dire di ehm, perdere fette di potere perché è chiaro che per come eh, si è prodotto questo processo costituente qui non c'è solo di mezzo una nuova costituzione c'è appunto la rifondazione del paese su valori molto diversi che sono i valori della dell'uguaglianza, della partecipazione e della solidarietà ma che prevedono una cessione di potere e di privilegio da parte dell'elite dirigente del paese. Quindi eh, questo secondo me è un, è un elemento importante su cui, eh, su cui conviene riflettere. Grazie alla professoressa Stabili. Vedo che il presidente Fassino è nuovamente connesso. No, non so se ha ascoltato la domanda, era relativa diciamo, alle eh, lezioni per la, la democra le democrazie occidentali. Questo processo costituente in Cile, che è sostanzialmente un processo, eh, almeno nella prima fase, fatto in, in assenza o nonostante eh, la debolezza dei partiti e dei, ehm, e dei sindacati. Speriamo dei punti che osservava Bartoli nel, nel suo libro, ecco, volevo, vorrei chiederle eh, un, un, un parallelo ecco, di, di inquadrare questo processo anche in relazione alla crisi dei partiti che vivono le democrazie occidentali. Sì, grazie. Io ho comunque seguito perché ho dovuto spostarmi di luogo ma avevo acceso IPad, quindi ho seguito tutto quello che è stato detto intanto saluto tutti i partecipanti e saluto in particolare il presidente Viera Gaglio che è un vecchio amico e mi fa piacere nuovamente avere con noi eh, ma dunque l'esplosione delle proteste in cile ha sorpreso molti ma a ben vedere se facciamo l'analisi di, di, di quello che è accaduto lì e quello che accade nel mondo non è successo in Cile una cosa molto diversa da quella che è successo in molte democrazie e cioè la crisi che ha attraversato poi ogni paese ha la sua storia naturalmente le ragioni dei movimenti civici o cioè di protesta ha sempre delle ragioni specifiche però vediamo se c'è una come dire c'è una ragione generale la ragione generale io la individuo in questo se noi guardiamo la crisi 2008-2016 Quel decennio ha prodotto una frattura sociale in tutte le società occidentali, piuttosto profonda. Una frattura sociale, come io dico, tra inclusi ed esclusi, e cioè tra una maggioranza della popolazione che pur essendoci una fase di crisi è riuscita a mantenere sostanzialmente inalterate le proprie condizioni di vita e di lavoro, e una minoranza, ma non piccola, che può arrivare a un terzo della società, che invece si è vista profondamente colpita nelle sue condizioni di vita. E si è prodotta una frattura tra chi appunto ha continuato a essere incluso, per capirci, e chi si è sentito escluso. E i movimenti che si sono prodotti in vari paesi di protesta, non ultimo il Cile, beh, hanno abbastanza questo tipo. Scusate, eh, come ha vinto Trump nel 2016? Grazie a Dio ha perso adesso, ma nel 2016, quando Trump vinse, andò la sera stessa della sua vittoria, come fanno tutti i candidati che vincono, nel comitato elettorale, a ringraziare i suoi fans. E ha ringraziato la moglie, i figli, questo, quello, quell'altro, poi a un certo punto ha detto io ringrazio soprattutto una persona e tutti si aspettavano un nome. E lui ha detto io ringrazio The Forgotten Man, l'uomo dimenticato. Quando c'è stato il, il, il movimento dei gilet gialli in Francia, Le Monde ha intervistato uno dei capi anonimi, peraltro, di questo movimento. E gli ha chiesto, ma voi chi siete? E cosa volete? La risposta è stata, siamo quelli a cui nessuno dà ascolto. Cioè, in, altro, in altri termini, il forgotten man francese. Quando in Andalusia, in Spagna ha preso il 10% delle elezioni, un movimento politico che fino a sei mesi prima non esisteva, che era Vox, di estrema destra, e grazie a questo 10% unito al, ai voti dei popolari per la prima volta nella storia l'Andalusia è stata sottratta al governo socialista, e il Paese è andato a intervistare Abskal, che è il capo di, di, di Vox. Ha detto, ma voi chi siete cosa volete? E quello gli ha risposto, siamo quelli che sono negati. Allora, vedete che sono tre risposte assolutamente uguali. Cioè, quella frattura che, di cui io ho parlato prima, che ha prodotto un sentimento di esclusione in una parte della società, eh, si è tradotta poi a un certo punto in movimenti di protesta, o in un voto elettorale di protesta, o in movimenti di piazza. O, comunque, chi si è sentito escluso è, ha manifestato un atteggiamento antagonista. In Cile, ha detto adesso eh, la stabile, una cosa che io condivido molto. Ha detto il vero punto, del, del, di che adesso che, diciamo, uno dei cuori della discussione di adesso, è che le vecchie oligarchie sono chiamate a una cessione di potere, che è la domanda che viene dalla piazza, giusto? E beh, non è molto diverso dai fenomeni che io ho appena descritto. Cioè, quindi noi dobbiamo sapere che. Eh, la crisi ha prodotto una crisi della democrazia rappresentativa, nel senso che una parte della società che a lungo si è sentita rappresentata e che in particolare si, era sta, eh, si è rappresentata e ha potuto anche beneficiare di conquiste sociali importanti nella democrazia, negli ultimi 15 anni no, ha maturato invece una crisi, di rapporto con la democrazia, perché si è sentita esclusa, non si è sentita rappresentata e questo ha prodotto, è un fenomeno che abbiamo anche in Italia, perché poi i tanti voti che ha preso la Lega o, o 5 Stelle beh, non hanno una radice molto diversa da questa. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto come un movimento antagonista. Nel momento in cui, assumendo responsabilità di governo, ha smesso di essere antagonista, i suoi voti si sono più che dimezzati, no? È, è chiaro. E la Lega più o meno sta e di fronte a una dinamica dello stesso tipo. Allora, io penso che eh, questa sia la questione, che poi, ripeto, in ogni paese poi si pone in modo diverso. Non Possiamo ignorare che il Cile ha una certa storia politica, eh, eh, il governo Allende, la vittoria, la dittatura, Pinochet, il referendum che lo ha mandato a casa, il periodo di transizione, cioè, e tutte le varie cose quindi, che ne fanno un paese che non è assimilabile ad altri, è evidente. Però ovunque c'è questo tema di come noi stiamo capaci di rifondare, scusatemi l'espressione un po' forte, ma rifondare la democrazia rappresentativa, che oggi è fortemente in crisi di credibilità in una parte dell'opinione pubblica. Grazie. Piero Fossino faceva riferimento alla storia del Cile. Eh, io vorrei mettere vorrei riprendere questo, questo spunto per fare una domanda a Donato Di Santo. La storia del Cile... Eh, si intreccia con la storia del nostro paese esiste un legame tra Cile e Italia che risale almeno all'11 settembre 73 al giorno del golpe che ebbe molte conseguenze tra queste alcune dirette per la democrazia del nostro paese penso a, alle conseguenze nella politica interna, alla, al famoso articolo di Enrico Berlinguer su rinascita che cambia un po' diciamo, la strategia del, del partito comunista e apre alla necessità di governare con maggioranze assolute e non e non relative per non ripetere eh, gli errori mh, di, di Allende e della Unità Popolare. Quel legame in qualche modo esiste e arriva fino a noi oggi. Quindi vorrei chiedere a Donato Di Santo, che conosce quel paese, perché lo ha frequentato da eh, responsabile esteri del PC e poi uomo di governo varie, varie volte, di eh, mettere un po' in, in luce questo legame, anche alla, soprattutto in chiave del processo che il paese vive oggi. Eh, grazie Federico, un saluto a tutti i partecipanti, in particolare a coloro che partecipano dal Cile, quindi a Claudia Barattini a Cos e così Antonio Vieragaio, e un ringraziamento al CESP e al CRS per aver organizzato questo, questo incontro, molto opportuno secondo me. Io vorrei, eh, mh, prima di dare qualche elemento, non dico rispondere perché ci vorrebbe molto tempo, ma fornire qualche elemento sulle cose che... Eh, adesso mi chiedeva Federico Nastasi. Eh, vorrei però prima fare una, un ringraziamento, diciamo, e i complimenti a Clelia Bartoli, all'autrice di questo libro, che noi diciamo, stiamo presentando, anche se è lo spunto, e il pretesto per poi parlare di quello che in Cile eh, sta avvenendo, è, è avvenuto, e i rapporti con l'Italia, perché innanzitutto è stata molto fortunata, lei andava in Cile per, come dice nel libro, per fare determinate approfondimenti, ricerche e studi, e si è trovata nel bel mezzo di questa, di questa situazione del tutto particolare, eccezionale, comunque la, la si valuti. Ha fatto un lavoro, credo, molto interessante, molto appassionato, oltre che interessante, ricco di spunti di riflessione. Appunto, spunti di riflessione vuol dire anche spunti di riflessione molto diversi fra loro, sia quando accenna i rapporti ehm, ehm, alle possibili affinità o alle possibili raffronti con la fase costituente italiana. Eh, L'assemblea costituente italiana era aveva determinate caratteristiche e eh, lei appunto attraverso le interviste, attraverso eh, le riunioni, gli incontri che fa in Cile nel corso del, del mese di di novembre-dicembre, quando è stata appunto sul campo, eh, tenta di dare degli elementi, dà degli elementi di, di raffronto con quell'esperienza quell di assemblea costituente italiana. Su questo potrebbe dire molto naturalmente tutti i nostri interlocutori, Piero, eccetera, in particolare José Antonio Veragaglio, che ha studiato approfonditamente questo, questa, tema, questa tematica. Eh, poi vi sono, segnala anche, riporta anche delle, eh, delle, mh, come dire, delle indicazioni, delle risposte, in alcune case anche un po' vetuste, in eh, alcune di, queste, eh, di, di questi incontri, di queste interviste parlano della ricerca del soggetto rivoluzionario, appunto come se fosse in corso eh, una fase. Sicuramente di rivolta, sicuramente di grande movimento, però dire fase rivoluzionaria e tornare al discorso del soggetto, del famoso ehm, eh, impalpabile soggetto rivoluzionario, eh, questo può essere discutibile, però il bello è che raccoglie eh, l'autrice tutte queste cose, le, eh, le, le anima attraverso appunto questo dialogo con con una platea grandissima e molto variegata, interessantissima, di persone che ha, che ha incontrato e da voce quindi a tutte queste espressioni. Mi sembra una cosa molto, molto importante, molto utile, molto eh, significativa, con una speciale attenzione al tema dei popoli eh, originari e di come la nuova Costituzione dovrebbe tener conto anche del tema dei popoli originari. Per quanto riguarda i rapporti dell'Italia con, con il Cile, del Cile con, con l'Italia, vabbè, ci vorrebbe molto tempo e non penso, penso siano anche cose abbastanza risapute, non solo tra coloro che stanno qui interloquendo, ma anche tra molti di coloro che ci stanno ascoltando. Però, proprio per andare per titoli, per non, per non dilungarmi troppo su questo, eh, si potrebbe dire che eh, non solo, come dicevi tu Federico, eh, dal governo di Unità Popolare, dalla presidenza eh, di Salvador Allende, ma anche da prima. Questi rapporti si erano costruiti per tanti motivi culturali, per tanti motivi che è difficile ora sintetizzare, ma anche perché eh, sul piano politico vi è un rapporto speciale, vi si è sempre eh, manifestato, si è costruito nella storia, nel tempo, un rapporto speciale tra Italia e Cile, eh, in particolare per una certa affinità, per una certa omogeneità delle forze politiche che allora esistevano, soprattutto per quanto riguarda il versante italiano. Le tre grandi forze politiche che allora esistevano sono completamente scomparse, non esistono più oggi in Italia. Però sia il partito comunista di allora... Eh, in particolare con personalità come Renato Sandri e tanti altri, sia la democrazia cristiana, con personalità come Gilberto Bonalumi e tanti altri, e sia il Partito Socialista, eh, di allora avevano questa relazione molto intensa, molto forte, con, con il Cile, col sistema politico eh, cileno. Dopo il, il golpe eh, c'è stata un'epopea, l'epopea della solidarietà, l'epopea degli esiliati, eh, i nostri interlocutori hanno vissuto in prima persona diciamo, questa quest epopea eh, in Italia. Questo ha cementato, ha costruito veramente una rete di, di rapporti molto profonda, molto eh, intensa, non solo politica, ma anche culturale, ma anche mh, sociale e fino non fino e in particolare quello che già veniva citato con anche la una una in qualche modo impostazione di una linea politica, di una politica e di una strategia politica da parte dell'allora Partito Comunista che proprio attraverso una riflessione, sulla base di una riflessione sui fatti del Cile, sul golpe di Pinochet, modificava e evolveva diciamo, le proprie posizioni con la proposta del compromesso storico. Successivamente eh, questo rapporto, seppure in termini diversi, in termini naturalmente che hanno tenuto conto del, di quello che poi nel mondo è andato succedendo eh, in tutti questi ultimi decenni, però c'è sempre stato e sempre rimasto questo legame molto forte, molto particolare tra l'Italia e il Cile, ehm, eh, sia a livello istituzionale, sia a livello culturale, accademico, sociale, eh, le visite di Stato, di Prodi, di Napolitano, eh, dirigenti politici come lo stesso Piero Fassino, eh, Massimo D'Alema e, e tanti altri che possono permettersi di dialogare sulle cose cilene perché le conoscono, perché ci sono, fanno parte di un dialogo politico anche su queste, eh, su queste tematiche. Michel Bachelet, che inaugura la terza conferenza Italia, America Latina, insomma tante tanti elementi fino agli ultimi, all'ultimo anno, diciamo, a questa rivolta, a questo movimento. Con questo concludo, vorrei segnalare eh, una cosa, che questo legame speciale ancora permane. Perché? Perché proprio mentre eh, il 18 ottobre, e quindi dal 18 ottobre in avanti del 2019, scoppiava questo movimento, eh, si trovava in Italia, per ragioni, eh, personale, insomma, il, il nostro amico Cos Antonio Vieragaglio e immediatamente ci incontriamo con Fassino, con eh, Marina Sereni, eh, allora, da allora eh, recentemente eletta viceministra, facciamo un'iniziativa un proprio su questi temi immediatamente e eh, il movimento inizia il 18 eh, ottobre, eh, il 25 ottobre c'è la grande manifestazione in Piazza Italia, Plaza Dignidad, e eh, all'inizio di novembre, eh, unica eh, dirigente, unica es, diciamo, esponente istituzionale europea, eh, la viceministra italiana Marina Sereni, è a Santiago, prima dell'autrice del libro, e a Santiago per eh, incontrare diciamo, tutte le realtà sia istituzionali sia sociali e per manifestare questo rapporto, questo rapporto speciale che c'è tra, tra i nostri due paesi. Insomma, mi sembra molto importante questo, questo legame che si protrae eh, tutt'oggi e mentre noi parliamo, mh, è, è in corso... Eh, in questi giorni, non solo in questo momento in questi giorni in corso a, a, a Santiago il Festival del Teatro Santiago Amil eh, Claudio Barattini ne è una delle prota protagoniste diciamo, de de di coloro che hanno animato e creato questa, questa istituzione così importante, alcune delle espressioni che si sono fatte conoscere nel mondo attraverso la protesta, attraverso eh, sia mh, di gruppi femministi, di, di collettivi femministi come la Stesis e di altri, bene, nascono anche in, in quel crogiolo culturale di questo festival e sono queste alcune delle eredità molto eh, positive de, dei governi di concertazione. Di tanto faceva riferimento all'esperienza degli esuli cileni in Italia. C'è un film che racconta... Che è stato pubblicato, è uscito anno, poco più di un anno fa, in Anni Moretti, Santiago Italia, che racconta proprio questo legame delle, degli esuli eh, cileni in Italia, a Roma. Eh, Dario Conato ha partecipato attivamente a quell'esperienza quell perché viveva a Roma, quindi chiederei eh, di partire da quello e poi dalla sua seconda esperienza, poiché è stato in Cile negli anni 90, al ritorno della democrazia, lavorando come sì. eh, cooperante nella. Norte Cico, nella parte, diciamo, centro-nord del paese. Quindi, alla luce di questi due eventi personali, ma anche, diciamo, in qualche modo storici, vi chiederei come valuta il processo costituente in corso. Bene, e grazie, e grazie a tutti i partecipanti, grazie al, alla professoressa Bartoli e al suo interessantissimo libro che ci permette oggi di essere qui a, a parlare di una regione a cui tutti siamo così legati, a processi che eh, richiamano eh, le nostre, i nostri problemi e, e di tutti i giorni e, e la nostra storia, come ben ricordava il Presidente Fassino. Beh, per la mia generazione, il Cile, per tanti diciamo della mia generazione, il Cile è stato un filo, filo rosso che ha accompagnato un po' tutta la nostra adolescenza e poi la nostra maturazione fin dalla vittoria dell'Unità Popolare di Allende nel 70 e, e poi con una spinta molto forte determinata dall'impatto dal, dall anche emotivo, oltre che politico e umano, del, del colpo di Stato del 73. E Cile Democratico, l'organizzazione che ha una traversa di di Largo-Argentina, anzi proprio a Via di Torre-Argentina riuniva eh, tanti, tanti esuli eh, cileni, era diventato un punto di riferimento perché eh, non c'era, dic diciamo, credo che praticamente possiamo dire che fino al referendum dell'88 e alla rinascita della democrazia cilena non ci sono stati eventi politici di una certa rilevanza, ma anche piccole cose, eh, poi cose di quartiere, nelle scuole, eccetera, in cui non ci fosse il richiamo... Alla, alla lotta del popolo cileno, al punto che la bandiera cilena e le grafiche della, delle, violette, delle, delle brigate muraliste Violeta Parra diventarono quasi l'immagine no, del, della liberazione che immaginavamo un po' per tutto, per tutto il mondo. E la musica in particolare, de, cominciando da quella degli intigli mani che si trovavano in Italia perché erano in Europa quando ci fu il Corpo di Stato, divenne un pezzo della colonna sonora di quegli anni, una musica andina che fino a quel momento credo nessuno di noi in Italia o pochissimi eh, conoscessero. Quindi questo legame... È stato, è stato fortissimo, lo, lo, lo hanno già ricordato in termini più politici, diciamo, eh, coloro che mi hanno, mi hanno preceduto. E io ricordo che fra gli amici e le amiche della, della, del Cile Democratico c'era una grande preoccupazione nel, nel parlare con noi giovani italiani, nel sottolineare la necessità dell'unità, dell'unità fra le forze, dello sforzo di creare un consenso ampio sulla difesa e il rafforzamento della democrazia. Ovviamente partivano dalla loro esperienza cilena, di una sinistra che aveva conosciuto anche grandi divisioni e, che, e divisioni che avevano anche permesso poi eh, l'evoluzione tragica degli eventi e questo fu poi lo spunto da cui partì Enrico Berlinguer per, per pensare invece a, uno, a una strategia politica che andasse oltre anche i confini della sinistra e che si ponesse il problema che il presidente Fassino ha richiamato della coesione sociale e dell'inclusione. E eh, questo problema della coesione e dell'inclusione, in forme diverse, perché all'epoca nel caso di Allende si parlava della difficoltà di dialogo con i ceti medi. E oggi i movimenti a cui assisti, abbiamo assistito in Cile invece ci parlano di un'esclusione sociale delle, delle, delle fasce più deboli, come ben eh, ricorda e testimonia la professoressa Bartoli nel suo libro. Tuttavia il problema della coesione, del consenso intorno a un progetto comune, intorno a delle regole comuni, non intorno a una specifica linea politica torna al centro della, eh, della scena e, e, e del problema di questi anni. Ora, molto brevemente, eh, sì, io sono stato poi in Cile dal 90 al 95, più volte anche per periodi lunghi, circa un anno, per circa un anno ci ho vissuto eh, lavorando in un programma di cooperazione per lo sviluppo di comunità contadine nel nord del Cile, comunità contadine che avevano visto negli anni della dittatura intorno a sé eh, eh, fenomeni, diciamo così, di sostanziale depredazione delle terre per farne eh, attività di esportazione, di frutticoltura di esportazione, da parte di notabili legati al regime, eh, militari, ricordo magistrati, insomma l'esclusione al lavoro no? nel, durante la dittatura e nel, con la democrazia con il ritorno alla democrazia si cercava di rendere anche queste comunità contadine protagoniste protagoniste dello sviluppo in quegli anni mi resi conto con un certo stupore, lo ammetto di quanto ancora il piombo della dittatura eh, no? frenasse le ali della, della democrazia cilena, lo sentivi lo vedevi, vedevi che che poi Pinochet divenne senatore e che non, non, non c'era quella, noi, per noi era facile no? immaginare l'Italia del 25 aprile, no, e quello non fu il Cile, non ci fu il 25 aprile del Cile, almeno non lo fu nell'immagine che, che noi ci eravamo, eravamo fatti. Ecco, mh, e tutto questo, questo piombo nelle ali è quello che determina la situazione che, che, abbiamo, che abbiamo visto alla fine del, 2000, del 2019 e a me pare, qui eh, vorrei arrivare a un'osservazione un finale, pare che la risposta che il sistema politico istituzionale cileno ha dato alla crisi sia una prova straordinaria rispetto al contesto di un continente attraversato da tante difficoltà e da tante, tanti movimenti di, di, di, di, di protesta eh, che esprimevano necessità di cambiamento in tanti paesi, beh, in Cile abbiamo avuto due mesi di scontri molto forti con risposte eh, violentissime e assolutamente deprecabili da parte di settori del, del, degli apparati di polizia, eh, con morti, feriti, anche in modo molto grave, tanti giovani hanno perso la vista... E abbiamo avuto nei primi, nelle prime settimane una risposta di Piniera che diceva qui è un complotto che viene dall'estero. La stessa reazione identica che su altri versanti avevano avuto eh, Lenin Moreno in Ecuador, ma anche Maduro in Venezuela e anche Ortega in Nicaragua. Ma dopo due mesi... È sembrato, eh, le cose sono cambiate e si è arrivati a immaginare un processo di, revisione, anzi no, di rinnovamento radicale costituzionale che io non mi pare abbia precedenti negli ultimi, negli ultimi anni. Cioè, Si rimette tutto in gioco con una costituente in cui ci sarà una parità assoluta eh, di genere da cui per scelta dell'80% dei cittadini rimane fuori, chiamiamola il termine, non è correttissimo, ma diciamo tutta la classe politica eh, parlamentare, no? che anche lì ha l'80%, una cosa impressionante, ma la, il sistema cileno si è messo in discussione fino a questo punto. Immaginiamo che se questo fosse possibile in un altro paese dell'America Latina, e non so in quanti paesi, eh, europei. Cioè, è stata una, una risposta di eh, grandissima ehm, volontà di cogliere il senso profondo di, quella, di quel movimento e di dargli la possibilità di raggiungere obiettivi di trasformazione democratica. Ultima parola, io, è già stato detto, non credo sia una rivoluzione sociale, non è una trasformazione radicale della società, questione che attiene invece ovviamente al dibattito, al confronto, anche allo scontro politico, fra proposte politiche diverse, ma è una scommessa sul cambiamento condiviso delle regole della politica e del funzionamento dello Stato e questa è una, una, io continuo ogni volta che leggo, anche leggendo il libro eh, di cui stiamo parlando, me ne sono convinto ancora di più, mi sembra un fatto assolutamente innovativo ed esemplare, e questa me la sono scritta, me lo dovete permettere perché il concetto è complesso, e le, credo che, il punto centrale delle rivendicazioni e la risposta necessaria sia il superamento di, quelli che alcuni, di quello che alcuni studiosi hanno chiamato la interpretazione egemonica del principio di sussidiarietà che permea tutta la Costituzione attuale, che in pratica vuol dire privatizzare tutto il possibile. E privatizzare tutto significa privatizzare anche le opzioni sociali, le prospettive... Tutti quei sistemi che per noi sono quasi ovvi no? dello Stato sociale lo spiega bene la professoressa Bartoli quando parla delle, delle eh, agenzie private, delle strutture private di gestione dei fondi di pensione, un, un sistema fallimentare per i pension, per, per pensionati, per, per i contribuenti e che ha arricchito le tasche di pochi. Ecco, secondo me la capacità di costruire una Costituzione che permetta poi l'edificazione di uno Stato sociale. Ovviamente in un contesto pluralista in cui si confronteranno poi nella politica quando date le nuove regole del gioco, quando si entrerà a, a giocare, ecco mi pare che sia la scommessa più importante che attende il Cile eh, per i prossimi mesi e anni. Ecco, questo è quello che la mia esperienza da quando avevo 16 anni e, e gridavo Cile libero, ad oggi mi, mi, mi ha spinto a condividere con voi. Grazie. Grazie Dario. La parola adesso a una delle protagoniste, insomma, di questo nostro webinar, cioè l'autrice la, del libro, Clelia Bartoli. L'autrice scrive a un certo punto uno dei punti centrali del libro è che il processo costituente cileno è qualcosa che, che va oltre i confini geografici del Cile, che interessa eh, un po' l'umanità tutta, in particolare dal suo punto di vista di filosofa del diritto, dice che si è trovata come in quello che solitamente si studia nei libri, come nascono le regole, come, il, come nasce lo Stato, si è trovata a osservarlo da, da vicino, una specie di esperimento dal vivo. Quindi chiederei, farei due domande all'autrice comincerei da questa, perché è così interessante, peculiare il processo costituente cileno. Tanto ci tengo a ringraziare moltissimo il CESPI il CRS per aver organizzato questo incontro ovviamente tutti i relatori per poter per essersi intrattenuti nel discutere dell'attualità cilena e anche del mio libro. Ehm, dunque, ehm, diciamo, un'altra come diceva anche Donato Di Santo, devo ringraziare anche il fato perché io ero andata in Cile per fare una ricerca sull'immaginazione giuridico-politica e... Eh, Cosa c'è di meglio di imbattersi in una rivolta dove lo status quo è totalmente messo in discussione per eh, poter provare a, a studiare questo, questo aspetto. E, dunque, ehm, durante i periodi di rivoluzione o di rivolta, o comunque quando c'è una sollevazione popolare che intende eh, scalzare l'ordine costituito, Accade un fatto anomalo tra, tra, tra, tanti altri, eh, tra tante altre anomalie, che è quello che c'è un sovvertimento del rapporto tra eh, norme e fatti. Siamo abituati a pensare nel, nella normale amministrazione che eh, le norme debbano dettare legge, debbano giudicare i fatti, debbano dire come i comportamenti devono essere... Eh, espletati o come le cose vanno fatte. Quel che succede durante eh, un'epoca di sommovimenti è l'inverso. I fatti ehm, giudicano eh, la, le leggi, giudicano le norme. Eh, la presa della Bastiglia così come le marce nelle vie di Santiago stanno dicendo loro Ordine eh, costituito vecchio, la costituzione o oh, il sistema di potere e di, di leggi che vigevano fino ad adesso non sono più legittimi eh, e vanno quindi sostituiti. Eh, Cos'è successo in Cile? In Cile è successa una cosa abbastanza eh, strana. Dopo mh, quattro settimane di manifestazioni costanti che andavano, che andavano crescendo, che andavano coinvolgendo eh, un numero sempre più ampio e strati sempre più variegati della popolazione cilena, eh, l'establishment, ovvero il Parlamento, ha deciso di eh, siglare trasversalmente un accordo eh, definito per la pace sociale la nuova Costituzione dicendo ok, siamo d'accordo, possiamo mandare in pensione la Costituzione qualora un plebiscito dimostri che la, la gran parte del popolo vuole questo. Ma nell'accordo e poi attraverso una legge che ha modificato la Costituzione è stato introdotto un, un, delle regole per dire al potere costituente come doveva funzionare. Quindi è accaduto qualcosa di paradossale, cioè eh, la vecchia Costituzione accusata di illegittimità ha ammesso di essere illegittima che il suo tempo fosse eh, tramontato ma ha stabilito le regole eh, attraverso cui i padri e le madri costituenti dovranno scrivere la nuova Ovviamente ha detto non, non, non, non sto entrando nel merito, sto dando semplicemente delle indicazioni tecniche, ma sappiamo bene che le indicazioni tecniche eh, hanno un peso enorme anche sui contenuti e infatti diciamo, la norma più, ehm, eh, più interessante anche più problematica è quella dei due terzi, cioè si dice la vecchia Costituzione, quella che dovrà andare in pensione, dice a quelli che scriveranno la, la, la nuova eh, potete approvare qualsiasi articolo, disposizione o capitolo della nuova Costituzione solo se i due terzi dell'organo costituente saranno d'accordo. Il problema è che non si dice cosa accade se non vi è questa, eh, questa maggioranza qualificata. Qual è il vantaggio e qual è il rischio? Il vantaggio è che eh, ovviamente eh, la nuova Costituzione potrà essere il frutto di un, di un ampio consenso. Il rischio qual è? È che, eh, come un termine mi ha sorpreso, che viene usato in Cile è eh, gattopardesco, ossia un espediente gattopardesco, nel senso che nel momento in cui non si ritrova d'accordo, continua a vigere il vecchio e quindi sembra uno stratagemma del potere costituito per imbrigliare il nuovo postere costituente non, lasciare, eh, non lasciarlo libero di creare realmente una palingenesi ovviamente questo ha permesso eh, che mh, ha permesso ha impedito che una rivolta si trasformasse in una rivoluzione quindi un veramente eh, ribaltamento dello status quo e invece c'è questa continuità morbida che è... ci sono stati degli episodi ovviamente di, di violenza, di disordine ma piuttosto morbidi, niente di eclatante e, ehm, e probabilmente vi sarà un passaggio eh, forse non così radicale dalla fase attuale alla, alla successiva. Grazie. A proposito dei, mh, delle, di questa esperienza che Bartoli ha fatto in Cile, a un certo momento dice che tra i concetti che aveva studiato tra i libri e che poi ha uh, riscoperto, vissuto, osservato da vicino nella Plaza della Dignidad, c'è cioè quello di felicità pubblica di cui parla Annare. Le chiederei come ultima domanda di spiegarci di cosa si tratta. Sì, eh, mi fa molto piacere eh, parlare di questa... Di, di di questo concetto, perché una delle scoperte per me più straordinarie che ho fatto potendo assistere a un tale periodo eccezionale come quello di una rivolta è che vi è un'intimità um, un della rivoluzione, cioè um, i tumulti esteriori riverberano sull'intimità delle persone e quel che accade all'interno delle persone in qualche modo eh, ha delle conseguenze eh, importanti anche eh, su quanto succede nelle strade. E proprio per eh, mh, immettere anche nel discorso scientifico questo piano emotivo, eh, compreso quello di, di, di chi scrive, ehm, ho pensato che eh, il registro più adeguato fosse il saggio narrativo, cioè un racconto partecipato e non appunto un saggio asettico eh, di quello che stava accadendo in Cile. Ehm, ora, eh, i, eh, quindi in questa lettura sentimentale degli eventi politici... Ehm, quelle che secondo me sono le emozioni prevalenti che ho registrato, in qualche modo che mi hanno anche investita, sono, sono la rabbia e, e la felicità. Ovviamente la rabbia eh, in quanto non sentimento privato ma sentimento politico è un po' un carburante per destabilizzare, per scrollarsi di dosso qualcosa che non, finalmente eh, smette di essere sopportabile. E al tempo stesso però quello che ho avvertito eh, in tantissime occasioni tra le ragazze che organizzavano i flash mob eh, nelle strade eh, o, o nelle assemblee eh, delle varie juntas dei vicinos oppure eh, in uh, gruppi di persone che fa sembravano facessero un picnic eh, in un parco e in realtà erano lì con la Costituzione in mano a leggere e discutere. Insomma, il sentimento che emergeva di gioioso è quello che, di cui avevo letto eh, chiamato felicità pubblica. Che cos'è questo sentimento? Eh, rispetto alla felicità che si può eh, gustare, insomma, a quella a cui normalmente pensiamo, ha tre caratteristiche che lo contraddistinguono, che sono... Eh, l'essere rivoluzionario appunto eh, processuale e relazionale per essere eh, rivoluzionario significa che è quella felicità che proviene dal comprendere che eh, eh, l'esistente può essere modificato e che io ho con altri un margine di azione per diventare autore della comunità in cui abito e quindi eh, in questo senso è rivoluzionario perché vede la... parte da un riconoscimento del proprio potere trasformativo che eh, il contesto in cui si è non è un copione già scritto e modificabile ma è un, un qualcosa al quale io posso partecipare per modificarlo. Eh, dopodiché ha natura processuale, nel senso che questa gioia, questa felicità, questo sentimento positivo non deriva dal conseguimento, quando, non, non si ottiene soltanto quando lo Stato finalmente ha raggiunto la forma sperata, ma è proprio nel processo, nel, nel partecipare alle manifestazioni, nel incontrarsi con altri altri, nel fare la, la olla comune o, o non, eh, esercitarsi nel, nel, nel balletto eh, per, per il flash mob, da, uh, nel, nel, appunto nel, nel, nel litigare, forse anche nel tirare pietre, ma è nel processo. Tant'è che spesso quando poi si conclude eh, avviene quella delusione di cui, a cui accennava Federico. E infine è relazionale, cioè non è, ehm, è, un, è un potere umile che si sente attraverso la felicità pubblica, perché non è il potere di io ho un'idea e la impongo sulla realtà, ma ehm, scopro nel dialogo con gli altri e nel muoversi degli eventi che posso incidere. E, e, e questo avviene con gli altri, non malgrado gli altri, unendo le, le diverse soggettività. E, e, però, diciamo, ha, ha un costo, eh, ha un costo che normalmente sembra, sembra pericoloso, però che forse eh, è anche il bello del disordine. Cioè, caos e crepe, la destabilizzazione, è una delle condizioni che favoriscono la possibilità di provare la felicità pubblica, è quando il potere scricchiola eh, che io mi accorgo che, ho, che posso incidere e che posso rivedere l'esistente. E, e quindi mh, forse um, uh, i, i, i, i pavimenti di Velti, di Plaza della Dignità, ex Plaza Italia, ex Plaza Blachetano, eh, o eh, la destabilizzazione anche intima che le persone che hanno partecipato a questa rivolta hanno avvertito era in qualche modo appunto una condizione affinché potessero scorgere la vastità di un possibile ancora da, da scrivere. Grazie, ci sono moltissimi stimoli, moltissimi spunti, noi siamo arrivati alla seconda e ultima parte del nostro webinar, puntiamo a chiudere nei prossimi 20 minuti, alle 18 come ci eravamo prefissi, quindi lascerei l'ultimo giro di microfono ai nostri ospiti dal, dal Cile e partirei da José Antonio Vieragaio ehm, chiedendogli ovviamente di interloquire con gli interventi degli altri relatori, anche eventualmente con le domande che sono venute dal pubblico sul ruolo della, della concertazione nella transizione democratica ma in particolare su un punto io ho avuto la fortuna di intervistare José Antonio Vieragaio a fine settembre quando ancora diciamo poco prima della ben arrivata Gabriella Sabba che vedo che è appena connessa 5 minuti purtroppo sì, è si è stato tutto adesso state finendo immagino quindi tutte le domande Siamo sono state finendo l'ultimo giro se lascio la do, le ultime due domande a, a Antonio Vieragaio e a, a Claudia Barretti. Va bene, va bene, va bene. Adesso? Vado adesso, quindi quella sui mapuche e quella sulle... Allora, buonasera a tutti, scusate il ritardo, purtroppo c'è stato un, tre, un crash tecnologico, una macumba, non so bene, ancora non ho capito. Forse dovresti abbassare un po' lo schermo, ti si vede solo metà del viso. Meglio. Meglio, perché non mi sono manco truccata. E allora al professor Veragaio, Veragaio vorrei chiedere, vorrei fare una domanda sui popoli originari cosiddetti. Eh, uno dei punti più delicati, immagino, anche che si affronteranno nella nuova Costituzione sarà quello appunto della dei popoli originari, e in particolare dei Mapuche, che sono circa 2 milioni o addirittura di più. Il professore, quando era ministro nel primo governo Bachelet, ha avuto occasione di occuparsi della questione Mapuche. Tra l'altro c'erano stati, stati due fatti che avevano scosso molto l'opinione pubblica. Uno era stata l'uccisione da parte di un sottufficiale dei carabinieri di Mattias Catrileo, un giovane... Oh. Mapuche, la l'altro la, la. buongiorno, buonasera. L'altra la. lo sopra della fame di 111 giorni di Patrizia Troncoso, eh, che non era una Mapuche, ma era un'attivista condannata a 10 anni per la chema di un, di un fondo. Ehm, lei era appunto. Lei è stato protagonista, insomma, era lì, e quindi, in un'intervista alla terza, aveva poi detto e anche, anche in altre interviste, che si era reso conto in quell'occasione della difficoltà e della ingiustizia e della di luce e dell'urgenza di eh, affrontare quel tema. Ecco, come vede questa, um, questo problema, questa. Questione? Più che problema, eh, cioè come, come pensa che la nuova Costituzione soddisferà le aspettative o le richieste dei Mapuche che sono un pochino sfiduciati ancora? Sì. Bene, è, è una domanda molto interessante, ma una risposta che dovrebbe essere troppo lunga. So, solo, solo direi che la crisi con il movimento Mapuche è andata ogni giorno peggiorando. Noi siamo adesso in una situazione molto delicata perché da una parte si è radicalizzata al massimo la situazione nell'Araucania, eh, ci sono gruppi molto estremisti, anche armati all'interno del movimento Mapuche e ci sono anche una reazione violenta di quelli eh, che si oppongono per motivi della terra, eccetera è una situazione molto molto delicata e che nessun governo ha saputo affrontare del tutto bene l'altro punto difficile dal punto di vista indigena è Rapanui, l'isola di Pasqua perché è un territorio cileno però con una cultura completamente diversa e anche lì c'è un movimento, certo molto più ristretto, però i due punti difficili per il Cile da affrontare dal punto di vista indigena sono soprattutto i Mapuche e il Rapanui. Ora, c'è stata un, una diciamo, un presa di coscienza anche di settori dell'elite che negavano questo fenomeno, molto importante, perché nel processo costituente si è arrivato al consenso che per la prima volta ci siano eletti rappresentanti di popoli indigeni e ci saranno allora presenti nel, nella Costituente un numero importante di dirigenti. Ora, allora, quanti dopo questi dirigenti possano rappresentare eh, il movimento indigena? Quanto loro possano fare eh, avanzare la situazione nel, nella Costituente? Non lo so. Una cosa è vera e certa che sì, se si arriva a un consenso di riconoscimento pieno dei popoli indigeni e i suoi diritti eh, sarà un primo passo nel eh, saldare un debito che la società cilena ha con questi popoli. Però è piuttosto un, un, un, un simbolo, è, è più l'inizio di qualcosa però dopo lo Stato cileno deve mettere in moto una politica molto forte, con, con molte risorse anche per affrontare il, il, il problema. Una volta ho, ho incontrato una ex prima ministra della Nuova Zelanda, che, che è un paese che può essere un certo modello per come tratta i Maori. E lei mi ha detto, perché io le dico qual è la soluzione, mi dice che con, con questi problemi non ci sono soluzioni. Il problema è piuttosto di come eh, camminare insieme, come andare insieme in una via dove i conflitti ci saranno sempre, però che ci sia diciamo, un, una base di giustizia, di riconoscimento delle diverse categorie etniche. Eh, se lo Stato cileno non è capace di fare questo noi arriveremo a una situazione ogni giorno peggiore che uno può immaginare un po' come può essere il problema vasco in Spagna eh, eh, beh, no, non voglio allungarmi ma non è semplice perché nella i Mapuche sono la minoranza sono il 30 e qualcosa per cento allora non è che si possa dare autonomia perché se ci fosse autonomia governerebbero quelli che sono contro i Mapuche quasi la, la metà dei Mapuche sono a Santiago fra l'altro non, non, non è strano che la bandiera Mapuche sia stata sempre presente nelle manifestazioni a Santiago a Plaza della Dignità o altri posti perché è una rivendicazione molto forte anche di dei Mapuche che abitano a Santiago e che mantengono i suoi rapporti con le comunità originarie un'ultima un cosa voglio dire eh, eh, seguendo quello che ha detto Piero Fassino le crisi della democrazia rappresentativa sono interessanti per le prospettive che aprono però sono pericolosi per le soluzioni a cui si può arrivare e questo a noi ci mantiene in un momento di grande incertezza. Perché io sempre penso che questi movimenti che minacciano una rivoluzione non la fanno, dopo possono sboccare non si sa in quale soluzione. Perché è strano, per esempio, che oggi quando uno vede quali sono i leaders, più, eh, più accettati della gente per diventare Presidente della Repubblica, il 60-70% so, sono di destra. cioè sea, la stessa gente che ha votato il plebiscito, ma, beh, nel plebiscito è votato il 50 e qualcosa per cento. Vuol dire che c'è un 45 più o meno che non ha votato, che non è andato al plebiscito. Di questo 50 e qualcosa c'è una parte della destra che ha votato anche eh, per, per il cambiamento. Allora, eh, dopo ci, ci presenteremo a questa elezione costituente con una destra unita, con problemi, beh, però va unita in una sola lista, e un centro-sinistra che va in beh, liste principali, diciamo che saranno tre o quattro, però se uno vuole andare a più ci saranno 15 o sea, non sappiamo chi avrà la maggioranza nella Costituente eh, può darsi che la destra arrivi alla Costituente con un 38-40% e la cent il centro-sinistra mettiamo con un 60% però un 60% diviso non unito in un progetto chiaro perché il movimento non ha un progetto è una protesta ora come si evolverà questa situazione? non lo sappiamo e dopo un ultimo accenno c'è una parte importante della, dei, dei partiti che, che non vogliono la soluzione in cui si, che si è arrivata e, e allora, questo non si sa come giocheranno nella Costituente i partiti, per esempio, il Partito Comunista Cileno, che non è molto, diciamo, con tanti voti, però che ha leader importanti, sociali e politici. E ha, e nel, nel suo ultimo congresso ha fatto un, un passo più verso il movimento che verso la soluzione costituente ha chiamato per esempio a non so come si dice in italiano eh, a cercare la costituente con il movimento di massa a per, i, a sì, per forzare eh, alcuna soluzione che trovano che sia adeguata a quello che pensano questo certamente nella destra crea una situazione eh, non solo nella destra. molta gente dice come perché chiamate voi a a cercare la Costituente e, e gli altri no. Insomma, ossia, stiamo in un momento di diciamo, grande difficoltà e incertezza perché quelli che vogliono o vogliamo il cambiamento non abbiamo un progetto comune fino adesso e non sappiamo se vinceremo o meno la prossima elezione presidenziale e non sappiamo come ci, si comporteranno i nostri rappresentanti divisi nella Costituente. Se tutte le forze di cambiamento si unissero nella Costituente, quello che possono ottenere è arrivare a un tipo di Stato come c'è un po' in Europa. Vuol dire uno Stato sociale. Passare da uno Stato più, chiamiamolo così, semplificando, neoliberale a uno Stato sociale. Quello non è una rivoluzione, è un cambiamento di tipo di democrazia, di una democrazia più ristretta, autoritaria, neoliberale, a una democrazia più sociale, con diritti riconosciuti per tutti, eccetera, e sarebbe un grande passo avanti del Cile. Pero que, esto quiere un grande blocco social y político coherente, que no lo habíamos. Devi activar el microfono, Gabriela, no se sente. Basso a sinistra. Adesso? Adesso? Ma... Sì, perfetto. Ok, perfetto. No, dicevo, quindi dobbiamo uscire dalla fase dell'euforia che è stata molto così rivitalizzante e bella per entrare in una, invece in una dimensione di, nella prospettiva di lavoro a medio termine perlomeno, quindi di lavoro costruttivo, no? Chiedevo al professor Iedviera Gaio. Sì, è, è, è questo. che il, il, diciamo Siamo adesso nel momento propriamente della politica e qui vengono a, a, a, a, a, diciamo, appaiono molte delle difficoltà che abbiamo avuto anche nel, nel periodo della concertazione, difficoltà politiche. E, e dopo non dobbiamo dimenticare che tutto il dibattito si fa in mezzo a una pandemia molto grave che ancora colpisce il Cile e la popolazione, e si fa in un periodo economico, diciamo, disastroso per gli effetti della pandemia. Cioè, molta gente ha perso il lavoro, eh, eh, anche nei medi, e eh, eh, molta gente, diciamo, non ha potere d'acquisto sufficiente. Ora, eh, diciamo, sarà un dibattito non in un periodo, di, di, di, di crescita economica o, o dove la gente si trova un po' meglio, se no al contrario è diventata più povera tutto, anche il, i ceti medi. Io vedo gente che io conosco, professionisti, soprattutto nel settore che Claudia conosce molto bene, dell'arte e audiovisuale, hanno perso il lavoro, non hanno, non hanno reddito, insomma, sono in difficoltà. Allora la gente può, o molta gente può al momento di votare, dire, vabbè, io sono andato in piazza, però al momento di votare forse io voto per uno che mi garantisca più il lavoro, non che mi garantisca un, una, una fantasia, diciamo. Certo. Non so, siamo, per questo io dicevo all'inizio, per noi che siamo nel Cile è molto difficile di, di, di percepire il processo che ancora è in... In, in sviluppo e quello che un grande dibattito come quel di questa sera è molto utile anche per noi, per vedere come voi vedete la situazione, diversi spunti. Io ringrazio molto per questo. Sì, io sono un po', voglio dire, la vedo in modo un po' un po' doppio in qualche modo, un po' bilaterale perché sono. io ho vissuto in Cile per tre anni e poi sono tornata tra l'altro, torno ogni anno almeno due volte quest'anno sono tornata in marzo quindi quando è ripresa la... con il primo Super Viernes, quindi il primo, la prima grande manifestazione in plaza della Dignidad ma comunque giravo ovunque dalla Pintana, la Lega, la Vittoria, insomma andavo a vedere quello che succedeva e quello che dice lei l'ho notato molto cioè in tutta, in tutta la Meda in gran parte di Providenza tutti i negozietti, i negozi, gli esercizi che chiudono alle tre di pomeriggio perché dopo cominciano appunto a, le, i preparativi per la protesta e quelli hanno votato tutti recesso, cioè io hanno intervistato 2000 credo, non lo so e loro erano assolutamente contrari quindi anche di questa parte piccola classe media imprenditoriale bisogna tener conto ci sono tante eh, che non sono fascisti non erano fascisti assolutamente erano persone molte mi hanno raccontato che all'inizio della protesta erano eh, favorevoli l'hanno appoggiata e poi dopo piano piano uno fa i conti anche con, i propri con il proprio personale mondo interessi eh, so, è un bel problema diciamo Ehm, chiedo Federico tu che sei economista e sei, stai, dai, ci dai la misura delle domande cosa, quanto mi resta? E farei la domanda a Claudia Barattini faccio la domanda alla, alla dottoressa Barattini e le chiederei eh, vorrei sapere da lei in realtà cosa pensa della eh, cosa pensa della terza ola e cosa pensa della della rivolta femminile, della protesta femminile del 2017, che anche quella è esplosa senza che come dire, eh, senza che ce la si aspettasse in maniera così travolgente, iniziata con, una, eh, con un paro nell'Università d'Australia di Valdivia eh, per protestare contro una studentessa che era stata molestata da un professore da lì a catena con un effetto contagio e si è poi propagata in tantissime eh, facoltà, in tutte le facoltà del paese, in tutte le facoltà che non fossero Università de Los Andes, insomma in quelle... Più, più, eh, così, insomma, più impegnate eh, anche un po' a sinistra ehm, adesso la galassia femminista è pazzesca è formata tra l'altro da moltissime persone che da moltissime donne che al femminismo non ci si erano mai come dire avvicinate prima che però sono unite da problemi anche di classi completamente diverse che lavorano insieme in chat, non so, unite appunto dal problema comune della violenza dei compagni quando c'è, dalla discriminazione sul lavoro, dalle molestie sessuali e così via. Ecco, tutte queste donne, c'erano due milioni di persone, tra l'altro due milioni di donne quest'anno all'8 all marzo, impressionante. Come, siccome il Cile rimane però, vabbè, anche l'Italia, eh, non è che una, un paese sostanzialmente macista, come com pensa che si costruiranno, che si, si, si integreranno, cosa otterranno queste, queste numerosissime istanze? Like Ma <laughs> Eh, José Antonio, apaga tu... Ah, sí. Tu, tu, tu, porque si no... Eh, yo pienso que el... el para una vecchia feminista como me, cuando el feminismo... diciamo, il el feminismo en Chile... Una, una bella storia, eh, il movimento poi delle donne più largo è stato molto importante nella lotta per la democrazia ed è stato sempre un elemento anche di spinta unitaria ecco, nei, per, per i partiti, insomma la capacità di, di dialogo tra le donne è stata fondamentale nei tempi eh, della dittatura. Per una vecchia femminista come me ovviamente anche questa esplosione del movimento femminista così massivo, grandissimo del 2017-18, mi ha sorpreso, diciamo, mi ha sorpreso. Ovviamente il Cile ha, ha i problemi che le donne, diciamo, eh, vivono di violenza, di forte femminicidio che caratterizza quest'epoca non solo in Cile, diciamo, in tutta l'America Latina eh, c'è una storia eh, forte di violenza contro le donne, eh, però eh, evidentemente questo ci ha sorpreso perché io credo che è un movimento che ha è aiutato a innescare la protesta sociale, diciamo, è completamente collegato al, eh, al movimento che poi è esploso il 18 di ottobre. Eh, è un movimento che al, allo stesso modo nasce nel mondo universitario e questo adesso non possiamo allungarci, ma... E, e diciamo tutto quello che ha a che fare con re, le realtà eh, studentesche eh, legate all'istruzione tanto delle scuole medie come, medie, diciamo, un liceo, come si dice in italiano, e ehm, universitarie, è un argomento diciamo che varrebbe la pena approfondire, ci sono in eh. questo momento grossi studi sociologici, de, e lì c'è sicuramente una novità che noi, Fatichiamo tutti, eh, tutti chi eh, ha, ha, è stato in politica, diciamo, o, o, o militando nei partiti o, no, o nei movimenti, come, come sono stata io. Per cui c'è una grande difficoltà di comprensione di, questa, di questo ceto eh, universitario studentesco. Però per me sono due: eh, sono, è un movimento che è anticipato che ha componente di, di, di, di, di rivolta a una frustrazione. Con la democrazia, come il movimento del 18 ottobre. Eh, qui bisognerebbe, eh, dopo, cioè, è lunga la cosa, perché ci sono tanti spunti nel, negli interventi che siamo tutti conoscitori del Cile, ma noi abbiamo avuto una transizione anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista de, della crisi che c'è, con il modello ereditato dalla dittatura nonostante le modifiche che ci sono state in democrazia, anche nei temi di genere, anche nei temi, diciamo, oh, dei diritti delle donne, che comunque, insomma, si è creato un ministero per le donne, ci sono state alcune politiche pubbliche sulla violenza, che prima non c'erano, però su temi valorici eh, eh, si è faticato moltissimo, nonostante le donne siano state protagonisti della lotta eh, per la democrazia, quando siamo arrivati in democrazia, il fortissimo peso che la Chiesa Cattolica ha avuto nella transizione, per quale oggi non rimane niente, forse per fortuna o forse no, ehm, eh, per i problemi insomma, di, di, di pedofilia e tutte, tutte le cose che sappiamo della Chiesa, ma era eh, diciamo, un'altra volta ecco, questo fenomeno dell'elite eh, hanno eh, frenato, per così dire, questioni fondamentali, cioè noi ci siamo messi 12 anni o più, adesso eh, mi ricordo, mh, eh, lo ricorderà José Antonio, che era parlamentare, ma insomma, eh, per avere una legge di divorzio, eh, eh, eh, per avere una cioè, per avere finalmente l'interruzione, eh, eh, il, il diritto diciamo, all'interruzione della gravidanza e. Eh, rispetto a causali eh, ehm, minime, diciamo, eh, dove trasversalmente c'è diciamo, stato il consenso di frenare altre, eh, diciamo, altre modalità eh, del, de, dei diritti riproduttivi. Tutte le discussioni su, sull'educazione sessuale hanno attraversato tutta la transizione. Con una posizione estremamente conservatrici, non solo non solo dell'elite cattolica, conservatrice di destra, ma anche per questa politica eh, del consenso, diciamo così, che oggi è, è sottomessa a, a forte critica, e ha frenato tutto questo: eh, i diritti delle donne. E per cui eh, io credo che ci sia l'elemento della frustrazione con eh, la democrazia rispetto ai diritti specifici eh, nostri. E poi un, eh, è un movimento straordinario perché nasce dai giovani, ma con un grande intreccio con il movimento sociale, eh, che è cioè molto variegato dal punto di vista di estrazione sociale. E, e per cui credo che sia parte dello stesso fenomeno, diciamo, di una crisi del sistema democratico del quale eh, parlava e poi altri elementi che l'hanno facilitato, sicuramente il movimento internazionale delle donne, il MeToo insomma una coscienza, diciamo, anche con una forte comunicazione ha creato, eh, ha, ha rafforzato questa, questa cosa, però eh, eh, siamo sempre nel recinto, io credo, di una crisi di rappresentanza e di una crisi democratica eh, al quale tutti voi, e Piero Fassino faceva questi esempi del mondo mondiale che effettivamente siamo in una crisi internazionale, ma io credo, e non abbiamo tempo per allungarci, che il Cile comunque sempre è un po' un laboratorio, una cosa strana certo. che abbiamo, eh, non lo so, astrale, questo piccolo paese nel fondo del mondo dove, che, che, che, che è stato diciamo così, un, un territorio in cui eh, si, è provate, si sono provate eh, è stato un laboratorio politico e, e su questo credo sia importante perché sebbene c'è una mobilitazione mondiale eh, c'è una crisi mondiale de, della democrazia nel capitalismo Globalizzato di quelli degli esclusi diciamo di cui parlava Piero Fassino io credo che è interessante eh, guardare le peculiarità del Cile anche per, per, per, perché qui il laboratorio di nuovo si è innescato io, io penso e coincido totalmente con, con José Antonio che come andrà a finire esattamente non lo sappiamo io ho molta speranza io ho vissuto questa transizione con la frustrazione con frustrazione, molta, e, e, e, e, e, e ho, diciamo, ho, sentito la felicità di cui parlava l'autrice, diciamo, no? Una, La speranza di, di che l'esistente è possibile eh, modificarlo, però effettivamente le categorie di analisi della politica che eh, giustamente ha espresso José Antonio sono preoccupantissime. Cioè, Ieri si sono iscritte le, le liste per la Costituente mm. e ci sono 86 liste, 86, mm. non 4 come ha detto José Antonio. E, e, e nazionali ci sono almeno 10 in un sistema proporzionale col don. non sappiamo dove, dove, cioè, la, la, la cosa più chiara è che sarà sovra rappresentata la destra in questa, in questa ehm, in questa assemblea costituente per cui effettivamente però certo uno non può eh, diciamo che il, il, dato, il dato più forte di tutto questo percorso è che la politica è uscita dai recinti dei partiti che i partiti non sanno cosa fare non sanno come eh, liderare e, e sono completamente out questo è una tragedia io non l'ho non lo diciamo non faccio festa di questa cosa perché poi c'è un elemento che a differenza di, di anche degli altri movimenti in altri parti del mondo che effettivamente qui non ci sono rappresentanti cioè è una roba non c'è un leader che tu possa dire che possa diciamo andare in televisione e fare un'intervista e dire vogliamo qui non so io ho, ho visto con interesse il movimento in italia dei, come si chiama eh, questi Le ragazzi che hanno impedito che la Lega vincesse in Emilia Romagna e Sardini eh, so, eh, uno capisce che c'è lì un fenomeno nuovo politico però ci sono persone, nomi, cognomi eh, possono andare in un dibattito qui questa roba non esiste per cui io ho la sensazione che effettivamente stiamo vivendo in un laboratorio politico che richiede certo eh teste innovatrici, nuove, e eh, che non sono i partiti, perché le risposte dei partiti con, cioè, continuano a essere un chiamato all'unità eh, vuoto, vago, e il dato politico è che ci sono 84 liste, cioè, è, è, è, è, non possiamo solo dire, oh cavolo, non, non, non, non ci siamo uniti, cioè, è un terremoto, sta roba, è un terremoto, stiamo vivendo un terremoto, che io lo vivo con speranza perché non mi voglio allungare, però che il terremoto richiede anche da parte della classe dirigente e, e insisto del centro-sinistra eh, del centro-sinistra una riflessione su questa transizione, una riflessione critica eh, perché mh, se no non si, come, non si capisce come siamo arrivati qua e questo non c'è secondo me contundentemente come per poter riproporsi di fronte a, a, a uno scenario diciamo che è esploso certo Capito. tutto chiaro è vero io sono sempre dipendente scusate io devo fare la parte dell'anticipatico, siamo in ritardo su tutti i fusi orari e dobbiamo avviarci <ride> a chiudere quindi no, lascerei un'ultima un, un, un battuta al presidente Piero Fassino Gabriella una domanda per tutti di una risposta secca e, chiudiamo. e vorrei ricordare a tutti che la registrazione di, questa, di questo webinar sarà disponibile sul sito del CESPI e del CRS, stasera ci sarà una uh, riproduzione, una sintesi su Radio Popolare Milano e nei prossimi giorni anche sul sito di Radio Radicale. Prego, Piero Fassino. Sì, no, ma io più ascolto, ho ascoltato tutto, tutto e più mi convinco che l'analisi che vi ho proposto è fondata. Cioè, tutto quello che ho sentito adesso dire da Claudio Barattini è esattamente quello che si ritrova in molti movimenti che abbiamo conosciuto in paesi europei. Anche dei gilet, fran dei gilet france gialli francesi non si conosce nessuno, nessun volto, nessun nome. Eh, anche, no, è, è mm, lo stesso è fenomeno. Sì. Cioè c'è una, una crisi della democrazia rappresentativa che è prima di tutto la crisi dei soggetti di rappresentanza. E questi movimenti che si esprimono sono movimenti che, appunto, avendo coltivato e maturato un sentimento di esclusione, a torto ragione, non è, non è detto che una persona che si sente esclusa lo sia stato davvero, ma conta la percezione che ha. Eh? E questi movimenti che si sono prodotti in Cile piuttosto che in altri paesi, ripeto, ciascuno dei quali ha poi delle ragioni specifiche, perché la storia del Cile non è la storia della Francia, non è la storia dell'Italia, eccetera, è ovvio. No? Eh, in America Latina, per esempio, c'è un peso delle oligarchie economiche che è molto più rilevante dal punto di vista della, della consistenza della classe dirigente politica rispetto a certi paesi europei. no? Esatto, Quindi ci sono tutta una serie di differenze. Però, fatte tutte le debite differenze, quello che noi ritroviamo, eh, in Cile, in Italia, in Francia, eh, il movimento degli indignati in Spagna due anni fa, eccetera, è, è lo stesso. E cioè c'è un pezzo di società che non si sente rappresentato o quantomeno ha la percezione di non sentirsi rappresentato. Eh? Poi non, non vuol dire che quando uno protesta abbia di per sé ragione, ma devi capire qual è il motivo per cui protesta. Allora, la ragione per cui questi movimenti sono cresciuti è che c'è un pezzo di società che, ripeto, ha torto a ragione non si sente rappresentato e la difficoltà dei partiti politici è quella di mettersi in discussione per essere in grado di rappresentare chi non si sente rappresentato che non è una cosa semplice, che non è una cosa semplice. per cui io sono molto d'accordo con quello che diceva il presidente Viragaglio attenzione, i movimenti come dire, suscitano grandi aspettative ma non è detto che le aspettative poi abbiano un esito eh, corrispondente alle aspettative L'esito può essere anche di segno contrario. Voi avete descritto una situazione nella quale il rischio è che nell'Assemblea Costituente ci sia un peso determinante della destra che è esattamente quella parte dell'oligarchia politica che gran parte dei movimenti hanno contestato e contestano. Quindi, no? e quindi la contraddizione non è banale, no? E quindi eh, questo apre tutto un altro capitolo su quanto sono deboli le ragioni fondative dell'antagonismo, eh, per essere chiari. L'antagonismo eh, sociale e politico porta più a un esito di destra che a un esito di sinistra, questa è la costante no, nella storia di tutti i paesi. Eh, però è così, insomma. No? Eh, guardate, tra pochi giorni si celebra il centesimo anniversario del Partito Comunista Italiano, eh, sarà un'occasione per discutere molte cose. Io ho scritto un libro che uscirà tra qualche giorno, e per scrivere questo libro mi sono andato a ripercorrere tutte le vicende degli anni in cui è nato il Partito Comunista, in particolare la scissione del 1921, eccetera, eccetera. Beh, ma è impressionante come la volontà di fare una rivoluzione abbia aperto le porte al fascismo. Adesso lo dico in una formula, ma così andò, così andò. No? Perché si evocava una rivoluzione di cui... Che, che non si, che per, per fare la quale non si stava però realizzando nulla e a forza di evocare una cosa che non sarebbe avvenuta ma che spaventava quelli che ne avevano paura si aprivano le porte e si aprì una porta quindi un, un fortissimo movimento sociale e progressista che come dire, per la propria diciamo, incapacità di produrre un esito politico ha consentito di dare esito esattamente ai suoi oppositori. E, e questo è un fenomeno che abbiamo conosciuto quante volte eh, nella storia politica eh, del mondo. Quindi io penso che, che la vicenda cilena è una vicenda paradigmatica eh, per tutte le specificità, ma in realtà la vicenda cilena ci pone un problema di fronte al quale noi siamo in tutti i paesi democratici. Per questo io ho usato una parola molto impegnativa nel mio primo intervento. Ho detto, noi siamo di fronte alla necessità di rifondare la democrazia rappresentativa rifondare non è correggere, migliorare metterci una pezza no, è qualcosa di più robusto io voglio solo terminare con questa considerazione se noi guardiamo a come si sono strutturate le forme del rapporto tra potere e cittadini nel corso dei secoli noi vediamo che non c'è un solo secolo nel quale le, le, le forme del rapporto tra potere e cittadini è uguale a quello del secolo precedente. Perché faccio questa notazione? Perché noi, in questi primi venti anni del 2000, continuiamo a vivere con le forme della democrazia politica del Novecento. E quindi questo problema è davanti a noi. Come ripensiamo le forme del rapporto tra potere e cittadino? E quindi come rifondiamo la democrazia rappresentativa? Grazie. Peraltro quando avevo chiesto una, una notazione appunto che si lega a quello che ha detto l'onorevole Sassino, è che ehm, il Tommaso Moshatti, che sicuramente tutti voi conoscete, quando gli avevo chiesto come vedeva appunto in breve prospettiva, dei breve termine la, la, la, la, la, il futuro cileno mi aveva detto ma io vedo un governo di centrodestra fortemente autoritario per dire, ed era già certo che avrebbe vinto l'approvazione, quindi la, la, la cosa adesso poi, Tommaso non è Dio naturalmente, però per dire che anche un analista così è abbastanza accorto. Insomma, non era così convinto che... Ecco, lui lo vedeva in questo modo, vedeva che il pericolo fosse questo. Allora, siccome dobbiamo chiudere perché Federico mi ammazza, io faccio una domanda, mi assumo io tutta amazzo la amazzo. responsabilità di questa domanda, per cui magari... Eh, io sono molto appassionata di, di Cile in generale, in particolare trovo che uno dei settori più in fermento di questo paese siano il cinema e la letteratura. Non trovo soltanto io, ma lo trovano anche tutti i critici cinematografici e letterari di, di tutto il mondo vorrei chiedere ai nostri ospiti un eh, nome secco di un film eh, o di un libro valgono anche i libri delle figlie se sono molto grave in qualche caso eh, che, che ritengono paradigmatico della, della, della realtà cilena di quello che succede di adesso o anche di anni fa mi <ride> stanno guardando ai tutti mi chiedi a tutti lo chiedo prima ai cileni, poi gli altri possono non appellarsi al quinto emendamento, a qualche ammendamento e non rispondere, insomma. Però i cileni devono, lei sì. Beh, io suggerirei, perché l'ho letto recentemente, eh, l'ultimo romanzo di Alejandro Sambra, ah, che sì. si chiama Poeta Cileno, che proprio credo che sia una bella finestra, eh, una, uno bello sguardo di un Cile precedente alla, alla esplosione sociale, eh, di un certo conformismo eh, di una, però anche eh, collegato al mondo, mondo dell'arte e la cultura che effettivamente in Cile ha una vitalità eh, straordinaria e forse lì è dove più si è capito, eh, lì sì che si, si, si vede venir, ve venir, ve, a venire, diciamo. Si a venire, sì. sì, sì. Grazie. Eh, professor Vieragaio. Io, io sto leggendo dei romanzi europei perché sto leggendo Mussolini, ah, il, il figlio del sì, secolo, eh. che qualcosa mi dice, come ha detto, fascino sulla situazione attuale. Mm -hmm. Un altro romanzo inglese molto interessante, si chiama Nel cuore dell'Inghilterra, che si vede come ha vinto il Brexit nella della gente in Inghilterra e dopo uno, una storia molto buona di un, di un americano sulla um, decadenza e fine della Repubblica Romana okay. che fa il parallelo con gli Stati Uniti ossia come eh, una Repubblica eh, diventa alla fine una tirania, tirani, un impero okay. quindi i cileni no però Cileni. Per il momento questo mi, mi, mi bastano i giornali cileni. tutti i giorni. Va bene. Va bene, poi non so se Donato, ciao Donato. Ciao. Wow. Sì. Mi no? L'onorevole Fassino, altri vogliono rispondere, ma in realtà era poi per i cileni, per, i, per gli ospiti cileni e più che altro. Eh, vedete voi, insomma, se vi viene in mente qualche cosa, se no non importa. Sì, io suggerirei a coloro che ci stanno ascoltando, se già non l'hanno letto, di leggersi Santiago di Piero De Masi. Ah, ok. Perfetto. Grazie. Io volevo... eh, ah, eh. Prego, Maria Rosaria. Io, io mi butto su un film e a me è molto piaciuto Il verano dello Spese Svoladores, di Marcella Said, e credo che sia... Un, un film che, come dire, in modo molto sottile, però ripropone ecco, la dimensione conflittuale e, e classista della, della, della realtà cilena. Molto bello, credo che abbia vinto anche il Sundance, se non sbaglio, eh? il Sundance Festival. Cosa? Credo che abbia vinto anche un premio al Sundance Festival. Sì. Credo, credo di sì, credo sì, di sì. sì. Sì, sì, molto bello, sì. Eh, Dario Corato, no. sì. sì. io avevo un'idea, eh, avrei un testo da proporre, ero un po' ce l'avevo in mente, però non sapevo se era proprio in linea con la discussione di oggi. Poi ho sentito eh, il presidente Fassino eh, ricordare eh, come precedente storico la scissione del, del, del, del di Livorno del 21 e il presidente Vieragaio fa riferimento a M, il figlio del secolo, la storia eh, del, dell'ascesa al potere di Mussolini. Allora, mi sento giustificato nel proporre una lettura storica di un libro che per me è stato rivelatore non solo del, del, de, de, dei problemi della democrazia, della sinistra eh, cilena, ma di tante tendenze eh, di trasformazione in America Latina, ed è il governo di Salvador Allende Autore Luis Corvalan, già segretario del Partito Comunista Cileno, che come ricordava Donato Di Santo, ha avuto un partito che ha avuto una storia molto intrecciata dal punto di vista culturale della visione dei, del processo di trasformazione con quella della sinistra italiana. È la storia di quanto, la parte più interessante per, per me è stata quanto eh, eh, l'incapacità di eh, mettere insieme la trasformazione con il processo istituzionale, quindi quanto le spinte, chiamiamole così, tra virgolette, diciamo le spinte estremiste abbiano frenato eh, processi di costruzione di un consenso ampio e poi abbiano anche purtroppo contribuito a creare un clima di cui poi i militari hanno approfittato. Il libro è Il governo Salvador Allende, Luis Corvalan 2003 eh, pubblicato nel 2003 lo trovate online basta che scrivete Luis Corvalan il governo di Salvador Allende c'è una eh, biblioteca cilena che lo mette a disposizione ecco, è, è, è molto importante se posso solo aggiungere una cosa io vorrei ricordare la grande frattura di cui abbiamo avuto tante testimonianze anche stasera le, le 80 e passa liste che si presentano, spero non tutte poi diventeranno, saranno presenti sulla scheda elettorale, ma che si presentano per la Costituente, la, la, la grande frattura che attraversa la società cilena. Vorrei solo ricordare che nell'88 al referendum il no alla conferma del regime di Pinochet raggiunse il 55% dei voti e, adesso non ricordo le date, ma appena un paio di anni fa, eh, eh, il, la maggioranza del popolo cine, cileno, almeno di quelli che sono andati a votare, votò Piniera. Quindi eh, la capacità di creare consenso intorno a delle regole comuni, io insisto su questo, l'Assemblea la Costituente non crea un nuovo Cile o meglio, crea le premesse, immagino io, per una società più inclusiva attraverso regole del gioco condivise, questa è una Costituzione. I programmi politici appartengono a una dimensione successiva con tutte le difficoltà di ricostruire la dialettica politica che qui sono state ricordate e che ovviamente attraversano tutti i paesi del mondo, non solo il C. Grazie. Io volevo aggiungere... Ehm, come film, eh, Nostalgia della Luz di Guzman, eh, che è, è un documentario ambientato a Atacama, dove si combina la, la passione per l'astronomia e come le stelle che vediamo sono, sono già morte, la ricerca di alcune donne, dei resti dei loro parenti dei separatissimi. Eh, appunto esparsi nel, nel deserto e poi un libro che mi serve un po' anche a replicare ai, ai temi eh, di cui Fassino e altri parlavano eh, rispetto ai movimenti e il libro sembra non c'entrare niente perché è Filosofia Mapuche di Zile Moria e Perraz ma eh, rispetto ai Mapuche c'è una questione secondo me molto interessante come mai proprio loro che erano un piccolo popolo Nomade ehm, è riuscito a resistere alla potenza d'urto dei conquistadores e non eh, magari degli imperi eh, che erano molto più organizzati e più, apparentemente più forti. E la risposta che sempre, sembra emergere da appunto dagli antropologi e dagli storici è che fu proprio il fatto che avessero una leadership fluida e incerta, che non ci fossero capi chiari, che li rese eh, difficilmente comprensibili e soggiogabili dai conquistadores. Ora, a, eh, oh. prendendo sconto da questo, mi chiedo se eh, i movimenti eh, hanno una difficoltà ad affermare contenuti e pratiche perché non sono abbastanza in grado di esprimerli o se perché eh, la mh, realtà sociale e politica così, così come è conformata eh, ha una difficoltà ad accogliere questo cambiamento, questo, que questo, que questa offerta che possono dare e quindi riesce a interagire soltanto su dei modelli a sé consoni che è quella spesso della creazione di un portavoce che in realtà non rappresenta davvero una complessità a me sembra che anche diciamo grazie a un'evoluzione attraverso la rete altre altre eh, altre forme di organizzazione di dibattito si possano immaginare delle forme politiche che non siano eh, non siano esprimibili attraverso il cliché del, del capo e del rappresentante, del portavoce e del rappresentante. Come eh, possibile. Invece io eh, ti approfitto per salutarti e anche per consigliare il tuo libro che mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato molto esaustivo, approfondito, rigoroso, a maggior ragione perché eri una neofita che non conoscevi il Cile prima, l'hai detto tu, e quindi in due mesi hai fatto un lavoro. Forse più di due mesi, perché insomma toccando, vari, toccando molti punti importanti e anche secondo varie chiavi e vari livelli di interpretazione mi è veramente piaciuto tanto. Niente, te l'ho già detto, te l'ho già detto. Va bene, e Federico è sparito, se ne è andato. No, sono qui, chiudiamo su questo. Quindi, diciamo il consiglio di lettura di Gabriella è da parte mia il libro a Chi Segunda un Paese di Cleia Bartoli sul Cile. Grazie a tutti, buonasera e alla prossima. Grazie. grazie a te, Federico. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, grazie ancora per la ciao, Donato.